Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta col passato di verdure. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta corta, acqua, zucchine, carote, patate, pomodori, dado vegetale fatto con il bimbi, cipolla, olio, sale, pepe, prezzemolo e basilico. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le patate, le carote, le zucchine, i pomodori, la cipolla, il prezzemolo e il basilico, chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 6. Il trite è pronto, a questo punto aggiungiamo il sale, il pepe, il dado vegetale che noi abbiamo fatto con il bimbi e l'acqua. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo cuocere per 20 minuti. 100 gradi, velocità 1. Dal foro del coperchio versiamo l'olio. riposizioniamo il, coperchio, il misurino scusate e facciamo frullare per un minuto da velocità 6 fino ad arrivare a velocità 10. Il passato di verdura è cotto, per chi lo gradisce può essere consumato anche da solo senza la pasta, impiattandolo direttamente con una spolverizzata di parmigiano. Noi proseguiamo la cottura per la pasta, aggiungiamo la pasta e la facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 11 minuti. 100 gradi anti-orario velocità soft la pasta col passato di verdure è cotta andiamo a impiattare pasta con passato di verdure grazie e alla prossima ricetta